Perché è importante parlare di corruzione? Mm. Eh, parlare di corruzione è importante per capire mh, quanto questo fenomeno incida nella nostra eh, vita quotidiana, nella vita politica, nella no in tutti i vari ambiti. Parlare per poi trovare eh, i modi migliori per combatterla, eh, io direi in modo molto, eh, un approccio quanto più eh, pragmatico e scientifico possibile parlare per capire dove sono i problemi e concretamente trovare delle soluzioni eh, per fare in modo che questo problema che non è un, è un problema né solo italiano né solo di questo tempo purtroppo eh, posso, possiamo trovare possiamo ridurlo eh? magari che diventi non più una cosa eh, fisiologica ma patologica, che diventi solo un male di qualcuno ma non, che non permi un po' troppo la nostra società.